erano qui da qualche parte, li avevo comprati, li avevo comprati almeno tre scatolette, li avevo comprati, mi servono, mi servono ora, ma non qui sono sicuro. Qua! Mattello! Ah, Era qui da qualche parte! Oh, C'è un cacchino qui dentro! Dov'è la mia scatoletta di tonno? Che cazzo è lì? Che cazzo è lì? No, no, no, no, no, no, no, no. Tu te ne vai subito da lì. Via subito da lì. Via. Via, via. Ah, vuoi le maniere forti, eh? E allora prendo un bel po' di alcol per te. Ce l'ho qui. Pronto? Eh. Ma che razza di roba sei? Sei molto più grande dei ragni che girano di qui solitamente. Mm, non sembri molto intenzionato ad andartene. Oh, guarda, ecco qua l'ultima scatoletta. Eccola qui. Che significa che significa questo? Mm. Mm. sembra piacerti oh, è stata una giornata tremenda e ora un demone che mi mangia nell'armadio mm. uh, credo che sarà un problema che risolverò domani mattina Mm. Ah. ah già. Cosa stai dicendo? Oddio santo. Vediamo cosa succede se faccio così. Oh. è una cosa orribile adios avrò dormito sieno tre ore mi serve sembra... oh. no si è messa pure a bella adesso Beh. Ho capito che un male è. Oddio santo! Vado a prenderlo! Ecco! Ecco, ti prego! Sta diventando un po' un problema! Demone, che sta succedendo adesso? Oh no! Ma che stai facendo? Demone! No! Demone! Demone! Ho capito! Ho capito! Oggi oh. sei, sei l'ariete! Chi? Sembra che tu voglia uscire di qua. E viene quasi da sorridere dopo tutto questo tempo esci pure vieni esci. Esci. Esci. E così Ciruzzo o Scugnizzo imparò la verace ricetta da pizza napolitana.